Bentornati, sono da Officine Cubo, qui accanto a me c'è un differenziale autobloccante di una Mazda MX-5, quella con la motorizzazione da 1.8 8. Questo differenziale verrà montato su questa Mazda che sta qui, che è una 1006. questo qui è un autobloccante, mentre quello che monta è una 1006 no. Andiamo a vedere come si fa, scopriremo tutto insieme ai ragazzi di Officine Cubo. dobbiamo aprire innanzitutto. Vuoto è già vuoto, l'olio è già stato scaricato, i due semiassi sono stati rimossi, quindi dobbiamo rimuovere questo e questa parte questi dadi della corona. Ora procediamo a rimuovere questo che è simpatica 26 mentre ora dobbiamo scoppiare il differenziale quindi ci troviamo un punto comodo tipo questo Dobbiamo smontare il differenziale dall'auto, questo è quello del minestè, dobbiamo togliergli l'olio innanzitutto per estrarre i due, i due semiassi e poi calare l'ultima parte di scarico, questa gabbia, questi tre pezzi vanno tolti e viene giù il differenziale. togliere i due bulloni del PPF che sono questi due. Il PPF è questo grosso traliccio che tiene insieme il differenziale posteriore e il cambio. Dobbiamo inoltre rimuovere le quattro viti che tengono l'albero di trasmissione al differenziale posteriore. Adesso sfiliamo l'albero e infascettiamolo al PPF. Vai, adesso ci sono i due supporti superiori di questi braccetti per fare in modo che il semiasse si separi dal differenziale e ci dà un po' di spazio per toglierli. Mm -hmm. no, C'è ancora tutto il mille righe dentro. Eccolo qui, il differenziale del 1.6 Vai, adesso cominciamo a smontare quello del 1006. Autobloccante Differenziale normale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 allora, ora che li abbiamo tutti e due smontati sul banco, possiamo dargli un'occhiata. Questo va bene, differenziale non autobloccante, un po' chilometrato, ha un po' di residui da tutte le parti, però ah, la coppia conica che è stata sostituita, non troppo di recente, è valido, non ha giochi particolari, è stato fatto un buon lavoro, semplicemente lo richiudiamo e lo mettiamo da una parte mentre invece per quanto riguarda il differenziale nuovo questo è un differenziale effettivamente revisionato è stato comprato appena fatto tutti i cuscinetti sono nuovi è stato tutto già stretto in, in coppia di serraggio il gioco è stato fatto anch'esso quindi direi che è anche tutto molto pulito ha solo bisogno di essere richiuso e di un bel po' d'olio ispezioniamo anche l'alloggiamento dei paraoli dei semiassi Oh! Questo è quello danneggiato, effettivamente questo procediamo a sostituirlo Perfection Guardiamo dall'interno Non ha copiato Va abbattuto ancora un po' per farla arrivare a battuta A posto Vediamo i residui di sigillante precedente Guardare in che stato si trova questo antro che è l'antro dello sfiato il breather fa uscire un po' di pressione quando il differenziale è molto su di giri bisogna controllare che semplicemente faccia il suo lavoro ovvero scaricare un po' di pressione all'esterno ok lo sigilliamo come era sigillato in origine Hey, okay, qui c'è un po' yeah. Out in stormy weather I might have the blues But nothing ever stopped me From dusting off my shoes Oh, mi raccomando, ti devi ricordare tutti i bulloni, eh? eh? Io non ho mai visto una cosa così brutta. Ma chi è che ha questo gusto dell'orrido? È terribile? Gli apostoli. Dopo aver penato un po' per mettere i due supporti del PPF ritorniamo alla normalità e rimettiamo i supporti del differenziale sulla barca posteriore Una bella pulita così scorrono Questo perno è molto deformato è Beh Là. Bueno. come disse il maestro di pianoforte. Posto. Quasi entrano del tutto, ma qualche bottarella così. Ah, tac. Quindi non Apposto. vanno cambiati i semiassi con il differenziale diverso. <ride> Non con questa versione, è dato per compatibile, quindi... Ok. Dai che è finito, abbiamo finito. Asso, rimettiamo lo scarico, riavvitiamo la sonda. ragazzi non abbiamo fatto in tempo a finire e siamo qui di nuovo oggi in questa giornata di fuoco del caldo giugno romano ma noi siamo sempre carichi e vi vogliamo bene giusto Tiziano? Giusto! Quanti litri? Uno uh. dovrebbe andarci Michele io mi vado a fare un giro con la Mazda e il nuovo diff autobloccante con quest'uomo pieno di capelli. Vedremo volare i suoi capelli ragazzi oggi. <ride> Dai eh. test drive, tra funzionante <ride> Ovviamente non è che senti la differenza del differenziale in un test drive del genere no, servono un po' di curve come si deve Servono un po' di curve come si deve Non sento rumori di morte, non sento scatti Tutto serrato a dovere C'è solo l'unica pecca che il volante è leggermente storto Ma quello già da prima credo forse perché la piastra del volante è stata messa un dente troppo a testa tutto là ma il resto mi sembra tirando giù la frizione non sento rumore tutto può... sembra funzionare a tutto. tutti adesso, adesso. vabbè sì, ma mica tutti la c'è cioè adesso pure quello, la tesla pure la tesla quello se l'attraversa pure la tesla se l'attraversa lui zio lui dritto in modo con la buel cioè in due, due mezzi più esotici non li potevamo trovare la buel e la tesla <ride> oh, oh mi parte la telecamera non la attraversare lo fa il proprietario ragazzi